innanzitutto vi voglio ringraziare care amiche e cari amici perché il 26 gennaio de, di quest'anno 2021 è stato il mio compleanno ed ho compiuto 52 anni e molte e molti di voi mi hanno fatto gli auguri anche in social media ed io non ho fatto quest'anno un video come gli altri anni e mi dispiace ma non ho avuto tempo comunque se volete farmi un regalo eh, commentate questo video condividetelo e cercate di guardare eh, i miei video commentarli e condividerli ed iscrivetevi a questo canale ed azionate la campanella e se potete guardate anche i miei video più vecchi e così mi farete un favore comunque adesso passiamo all'argomento al tema del giorno se potete guardate anche i video che io vi raccomanderò eh, i video raccomandati che appariranno nelle strisce in alto e poi eh, diciamo le anteprime a fine riproduzione di questo video eh, è scoppiata la crisi di governo già io questo video lo volevo fare da giorni e come dire non è stato per me un fulmine a ciel sereno anzi me l'aspettavo me l'aspettavo e come forse molte e molti di voi non se l'aspettavano la mancanza di governo che c'è stato ultimamente ma non dalla pandemia ad oggi da prima della pandemia cioè dal prima del 2020 è impressionante infatti non so se questo governo sta in carica da due anni eh, no da prima dei due anni ma in pratica si è ritornati al tempo de della prima repubblica perché il governo conte 1 è stato il 65 esecutivo della Repubblica Italiana, il primo della eh, decimo ottava legislatura, è rimasto in carica dal 1 giugno 2018 al 5 settembre 2019 per un totale di 461 giorni, eh, ovvero un anno e tre mesi e quattro giorni. È stato un governo di coalizione nato da un accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018 dai colori tradizionalmente adottati da due partiti il governo è stato spesso chiamato dalla stampa governo giallo verde eh, giuseppe conte riceve l'incarico di formare un nuovo governo dal presidente della repubblica sergio mattarella il 31 maggio 2018 a cui il giorno stesso propose la lista dei ministri il governo tenne la fiducia del senato eccetera eccetera e il governo conte 2 in pratica si ricorda alla prima repubblica perché c'è stato un governo andreotti 1 2 3 moro 1 2 3 eccetera fino a arrivare a 6 il governo conte 2 e il 66 e 66 governo della Repubblica italiana. Il governo Conte 1 è stato nel 65, non so se prima ho detto diverso. Il secondo della diciottesima legislatura è un governo composto da una coalizione comprendente Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali e con anche Italia Viva fino al 13 gennaio 2021. E formatisi in seguito alla crisi che ha portato alle dismissioni del governo conte 1 in pratica conte si è dimesso per riassumere capito dai colori tradizionalmente adottati dai partiti della maggioranza analogamente al precedente governo giallo verde il governo spesso chiamato eh, dalla stampa governo giallo rosso io ho fatto un video su questo su questi cambiamenti di colore questo governo è molto camaleontico. Però, ecco, ho scoperto che Conte ha dato le dimissioni dopo che gli hanno dato eh, la sfiducia in pratica. Allora, il governo ha ottenuto la fiducia della Camera dei deputati il 9 settembre 2019 con 343 voti favorevoli e 263 contrari. E tre astenuti i deputati della svp il giorno successivo ha ottenuto la fiducia del senato con 169 voti favorevoli e 133 contrari e 5 astenuti il 26 gennaio 2021 il presidente del consiglio dei ministri ha rassegnato le dimissioni al presidente della repubblica il governo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti cioè si è dimesso il 26 gennaio 2021 giusto il giorno del mio compleanno non so se per farmi un regalo a me o per farmi un dispetto comunque rimarrà in carica e forse ci sarà preparatevi un conte 3 vabbè vi volevo dire dei governi andreotti 1 2 3 4 5 eh, anche aldo moro 2 3 4 5 insomma che e qua la storia si ripete perché c'è un conti bis probabilmente all'orizzonte dopo conte 1 conte 2 conte bis io ve l'avevo detto nel 2018 quando c'è stato quello che era il governo conte 2 o conte bis che io non lo sapevo che si chiamasse così perché se no ve l'avrei già detto guardate che quasi ritorna la prima repubblica altro che terza che Dopo che si è passati dal governo eh, giallo-verde, si passava a quello giallo-rosso, la svolta a sinistra del movimento 5 Stelle, populista e demagogico, e io ve l'avevo detto che si sarebbe passati a un governo tecnico. Ve l'avevo detto, no? E in pratica, un primo ministro che ritorna a governare senza passare per le elezioni e che governa per finire il suo mandato dopo che si è dimesso dopo che c'è stata crisi dopo che ha minacciato di eh, dimettersi se non gli davano la fiducia e dopo che gli hanno dato la fiducia si è dimesso in pratica un governo così non dico che sia illegittimo ma è un governo tecnico un governo che la gente non ha votato perché molti pensano, ci fanno pensare i mass media, i mezzi di informazione massivi che un governo tecnico sia un governo composto da professionisti, per esempio della finanza come Monti Tremonti e non di politici. Invece, non è vero perché anche gli economisti fanno politica, capito? Anche gli economisti fanno politica. Però un governo tecnico è un governo eh, come un qualsiasi altro governo, non è che cambia molto. Che differenza c'è tra un governo e un governo tecnico? Che entrambi fanno politica, entrambi fanno economia, entrambi fanno quello che gli pare poi alla fine, perché è tutto un prendere accordo tra di loro, un fare in ciuci io esco, tu ti dimetti, no, eh, tu rimani. Eh, io non mi dimetto eh, tu fai alleanza con l'altro adesso che io faccio alleanza con questo tu vai all'opposizione tutti accordi e raggi occulti eh, di cui neanche saprà la raggi di questi raggi. però è così noi siamo gli ultimi a essere informati di questi momenti così difficili per il nostro paese poi dicono con la quarantena non si può andare a votare ma loro riescono a non governare e a fare inciuci e a fare crisi politiche con la quarantena perché non si mettono tutti d'accordo per governare perché io come cittadino con le mie imposte con i miei dazi con i miei eh, contributi con le mie tasse li pago a tutti a tutti dell'arco costituzionale costituente non è che pago solo conte. Non è che pago solo quelli della maggioranza. Non è che pago solo quelli dell'opposizione. Per sedersi sui banchi per scaldarli con le loro eh, natiche. Io li pago tutti, siano del PD, PDL, Movimento 5 Stelle, Lega, Salvinisti. Io li pago tutti con le, le mie imposte, le mie tasse e tutto quanto, e quindi loro dovrebbero lavorare loro tutti anteponendo gli interessi nazionali a quelli di partito a quelli personali e invece non succede così sono come eh, le vedette del calcio i giocatori del calcio super pagati che passano il loro tempo facendosi espellere litigando con l'arbitro e picchiandosi tra di loro quando i tifosi e eh, le squadre calcistiche con il denaro eh, delle iscrizioni dei tifosi e dei biglietti li pagano milioni di dollari e loro si permettono di farsi espellere dal, dal campo di gioco è veramente uno scempio io con noi tutti con le tasse paghiamo tutti i politici che si mettano a lavorare sul serio per far andare questo, avanti questo paese perché altrimenti per quanto ci possa essere un cambio di governo un cambio di maggioranza un cambio di quello che vuoi se non c'è un cambio di coscienza nella classe politica italiana non cambierà nulla, si cambierà perché tutto rimango uguale, e questo che non mi piace a me di, di tutta questa storia. Comunque io ve l'avevo detto. Dopo le elezioni si andrà incontro ad un governo tecnico e così è stato perché si è passati dal governo conte 1 al governo conte 2, così si è allargato. Il tempo di governo di conte perché insomma si è cambiato maggioranza strada facendo grazie a una crisi aperta dalla rinuncia di conte e dall'uscita di salvini che lui ha voluto far cadere il governo per passare alle elezioni invece lo hanno gabbato e, o forse salvini ci ha gabbato a tutti non so ma sono stati tutti dei volta gabbana e adesso adesso c'è crisi di governo ma io vi dico che ci sarà un occulto governo tecnico sotto le spoglie di un conte terzo io ve lo dico fin da adesso non so voi cosa ne pensate a riguardo se si debba andare alle elezioni perché c'è gente che non vuole andare alle elezioni con la quarantena tanto la gente può andare in vacanza al mare al ristorante e non può andare a votare che, che, che si fanno delle file distanziate di persone distanziate con la mascherina e con il visore di plastico allora io vi dico voi cosa ne pensate ci sarà un conte terzo ci sarà un rimpasto di governo ci sarà un rinciuccio come sempre o si andrà a lezioni e se ci sarà un conte terzo sarà un governo tecnico oppure ci sarà un vero e proprio governo tecnico che poi non c'è molta differenza con i governi normali in italia vi prego quindi di lasciare il vostro commentario sotto questo video vi risponderò il più brevemente possibile e poi cercate nel mio canale i, i video che io ho ho fatto sul tema della politica e che vi do vi darò appena potrò delle dei suggerimenti tanto con i video suggeriti che troverete qua nell'angolo nell'angolo in alto e con questo formato di video ve ne posso consigliare tre e poi nelle schede a fine riproduzione video vi lascerò quattro video arrivederci E grazie mille per gli auguri che mi avete fatto per il mio compleanno. Ve ne sono molto grato. <SILENCIO>